Play, premi, like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi MaxiMix che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non sei scaltro è un break Matalo, matalo Camperon dietro la croce Devi iscriverti al canale MaxiMix su YouTube Se vedi tutto e di più Forza fallo pure tu Perché Woo! con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Round and round we go Losing self-control Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è il Give Gar to Friend, eccoci qui con Dark Glitch che mi ha dato una mano a registrare il video, grazie Dark e partiamo subito col video, allora i requisiti per questo glitch ragazzi sono eh, dobbiamo avere tutte e due lo stesso bunker, una sessione sola in bici che va bene e io e Dark questo glitch lo abbiamo pensato anche per gli utenti di Xbox One Quindi in questo caso andremo a usare la mira manuale Perché gli utenti di Xbox One non hanno attività recenti e quindi dovranno fare così Ma eh, questa versione di questo glitch va bene sia per gli utenti di Xbox One che per gli utenti di Playstation 4 Anche se sicuramente quelli di Playstation 4 sceglieranno la versione più semplice con le attività recenti come dicevo l'altro requisito è la mira manuale questo per quanto riguarda gli utenti di Xbox One però potete farlo anche voi su PS4 se, se siete dei pro no scherzo ragazzi non serve essere dei pro dico fin da subito che il glitch non è semplice quindi eh, dovrete un pochino trovare il timing giusto allora il vostro amico che cosa dovrà fare? quello che ho appena fatto io dovrà diventare CEO dovrà fare assumi associati ovviamente sempre nel suo bunker non dovrà stare dentro al centro operativo e dovrà posizionarsi sulla schermata nera ritirati dovrà fermarsi lì ragazzi quindi noi andremo nel nostro com e il nostro amico andrà ad invitarci io quello che vi ho fatto vedere è quello che dovrà fare il nostro amico dopo averci invitato si dovrà fermare sulla schermata nera quindi entriamo nel com aspettiamo l'invito dell'amico e una volta che abbiamo l'invito dell'amico accettiamo l'invito e corriamo direttamente verso la porta di uscita e quando siamo in schermata nera appena vediamo la schermata nera gli dobbiamo dire di uscire di ritirarsi se tutto andrà bene ragazzi ci troveremo nel nostro, nel bunker del nostro amico se invece andrà male saremo o fuori o nel nostro bunker e quindi dovremo ripetere il passaggio a questo punto quando saremo nel bunker del nostro amico andremo qui dal meccanico premeremo freccia a destra e il nostro amico entrerà nel suo com farà entra con amici ragazzi Dopodiché sparirà il suo com, ci suicideremo e spawneremo al porto. A questo punto ragazzi, qui quando saremo al porto, dovremo chiamare il nostro centro operativo. Quindi andiamo a chiamare il nostro centro operativo. State sempre con la speranza che ve lo spawni nel porto e non in culo al mondo. Ovviamente e quindi quando avete il vostro centro operativo al porto l'unica cosa che dovrete fare è richiedere il veicolo che volete sacrificare che vuol dire che volete sacrificare che dovete buttare una LGRH8 a costo zero o una faggio che non deve provenire dalla vostra clubhouse perché altrimenti non, uh, non potete fare il glitch insomma. io qui in questo caso ragazzi vado a chiedere una LGRH8 ma la cazzo perché comunque non avevo lg rh8 non mandava di comprarla e ho chiesto una lg retro custom quindi andrò a sacrificare questa però voi comunque usate la, la lg rh8 qualcosa a basso costo allora qui arriva il punto ragazzi per gli utenti di xbox one e ps4 allora in primis come ho già detto prima quelli di ps4 possono fare direttamente con un'attività recente quale la taglia, ha comprato un veicolo o cazzate varie invece quelli di xbox one dovranno fare così dovranno andare su un partecipa a sessione da una community o una qualunque cazzo di cosa quello che avranno loro su un loro amico che magari starà giocando in un'altra sessione che sono sicuri che c'è in mira manuale in mira completa e faranno un primo partecipa a sessione ragazzi come ho fatto io ci metterà un po' per fare recupero dei dettagli accettate il primo messaggio e skippate il secondo dopodiché rifate un partecipa a sessione io ve lo sto facendo vedere perché vedete che la seconda volta che lo fate vi appare più veloce quindi premete freccia destra, subito doppio tasto PS, partecipa a sessione quelli di Xbox One non lo so come faranno però loro lo sanno e lo ripetete per due volte mentre state entrando nel com, ragazzi fate il partecipa a sessione e poi lo annullate, accettate il primo e annullate il secondo Dopodiché andate su criminal enterpriser starter pack mi sto diventando dislessico comunque mi pare che si dice così si dice così e aspettate il caricamento non state lì a spammare X perché non serve un cazzo dovete aspettare solo che finisca il caricamento ragazzi quando finisce il caricamento premete X entrate nello starter pack e una volta entrati nello starter pack come andremo a vedere usciremo però aspettiamo il caricamento, se no dicono che poi usciremo. Ci suicideremo e respawneremo nuovamente al porto, ragazzi. Quindi, quando saremo nuovamente al porto, l'unica cosa che dovremo fare è andare su un'attività di queste che sta qui al porto. Quindi, entreremo sull'attività io non so perché ragazzi se ve lo fa anche a voi o se lo farà anche a voi come ci clicco la prima volta con la freccia destra mi fa un flash nero e mi butta fuori però comunque sia ri... ripremete la freccia destra entrate dentro la missione e uscite dalla missione a questo punto l'unica cosa che dovete fare è aspettare il vostro amico che qui Dark è proprio lento come imbratico, come la tartaruga ci ho messo mezz'ora per portarmi una macchina però vabbè che fai? ci stanno questi dei collaboratori no scherzo Dark, non te la piazza sto scherzà allora, eh, come dicevo ragazzi aspettate il vostro amico che vi porta l'auto e, e nulla quindi intanto ragazzi vi faccio vedere eh, ancora la storia del partecipa sessione la dovrete usare sempre anche per prendere il veicolo voi di xbox one quindi la prima volta che lo fate è lentissimo però la seconda volta come avete visto è molto veloce intanto che aspettiamo dark la tartaruga eh, che non so dove sta vi ricordo ragazzi il gruppo Telegram sia per gli utenti di Xbox One che per gli utenti di PS4, dove potete iscrivervi, si eh, parlerà esclusivamente di GTA, però anche di cazzeggio. Quindi, se volete sparare a cazzate, questo è il gruppo giusto. Non è che se voi state lì e sparate una cazzata, vediamo l'off topic perché avete sparato una cazzata, ovviamente, quando entrate nel gruppo, non rompete i coglioni al prossimo perché automaticamente. Eh, se generate flame cazzate varie, verrete bannati immediatamente, ragazzi, senza diritto di replica. E soprattutto non scrivete in privato ai membri dello staff dicendo insulti o altre cazzate varie. Perché anche lì in questo caso sarete bannati. Se volete scrivermi in privato, eh, accetto le vostre, i vostri messaggi in privato. L'importante è che non siano eh, messaggi del cazzo, ragazzi perché comunque sia, come ho già detto, c'è bisogno di un po' di rispetto anche nel gruppo insomma e che altro dirvi, vi ricordo il contest dei 10.000 iscritti ragazzi quindi road 10 k anche il link del contest lo trovate in descrizione del video insieme a tutti gli altri link dei miei contatti Dark sbriga arrivava perché mi sono rotti i coglioni di parlare e quindi niente adesso vediamo un attimino se arriva Darte e continueremo a fare il glitch ragazzi qui purtroppo eh, se siete in mira manuale l'unica cosa che chi vi sta aiutando può a teletrasportarsi da una parte all'altra però qui D'Arte purtroppo ci ha avuto un po' dei problemi per quanto riguarda il PSN le unioni in pratica per cercare di teletrasportarsi ovviamente ci ha messo un po' di tempo però ho voluto lasciare il video integrale ragazzi giusto per farvi capire diciamo le cose come stanno il tempo che ci vuole per fare questo glitch e tutto il resto dovete avere veramente molta molta pazienza eh, penso che eh, questa sia una cosa fondamentale per fare il glitch la pazienza quindi a questo punto credo che Dark stia arrivando vediamo un attimino qui sta arrivando o meno e che altro devo dirvi ragazzi allora un'altra cosa eh, all'interno del gruppo noi facciamo delle attività quasi tutte le sere quindi chi vuole unirsi si unisca al gruppo e magari vi unite a me, al mio staff eh, alla mia view e magari facciamo delle gare o delle cose insieme allora a questo punto Dark la tartaruga è arrivato ci ha portato la macchina e che cosa farà andrà nel suo centro operativo e andrà a mandarci un invito al suo centro operativo. Intanto noi che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ovviamente ci metterà la macchina in maniera eh, da tappare il posto del vigilatore. Noi che cosa faremo, ragazzi? Dovremmo avere eh, preparata un partecipa a sessione, lo faremo la prima volta come vi ho già detto e poi eh, lo faremo un'altra volta per assicurarci che è molto veloce il caricamento. Quindi quando il nostro amico sarà nel suo centro operativo mobile e ci manderà l'invito, come adesso andremo a vedere, io intanto mi assicuro sempre se fa il caricamento veloce o meno. Dopo la prima volta ragazzi lo fa sempre molto molto velocemente il caricamento, quindi potete andare sicuri, a meno che non ci avete la connessione di puff, allora quella è un'altra cosa. Quindi a questo punto Dark mi ha mandato l'invito nel del suo com vado ad accettare l'invito nel com ragazzi In prima verifico sempre per sicurezza se mi carica le... velocemente quindi andrò ad accettare l'invito nel com e subito dopo farò un partecipazione. a sessione accetterò il primo messaggio skipperò il secondo premerò start se avete la mappetta tutta nera vuol dire che sta funzionando. Andate su Criminal Enterprises Starter Pack, ragazzi e aspettate che finisce il caricamento. Se avete mh, direttamente che vi dice premi X e non vi fa entrare, attendete comunque perché è un bug del gioco, quindi magari si schiacciate X e vedete fino a quando non vi fa entrare, ma nel mio caso mi dà il caricamento, quindi aspetto che finisca il caricamento e poi andrò a premere X per entrare nel, nello starter pack quindi un attimino ragazzi ci vuole un po' di tempo tra un caricamento e l'altro però qui, cioè, è fattibile, non dico che è facile ma è fattibile una volta che siamo nello starter pack usciamo e contiamo 21-22 secondi dipende dalla vostra connessione quindi una volta che abbiamo contato questa tempistica ragazzi questi 20 secondi andremo a salire in auto quindi saliremo in auto e quando saliremo in auto ci sarà questa schermata nera una breve schermata nera con un piccolo caricamento e se tutto sarà andato ok a buon fine ci troveremo nel nostro com con il veicolo della mia come ho già detto non è semplicissimo questo glitch, ehm, però non è neanche difficilissimo. Quindi ragazzi vedete voi se lo volete fare, io ve l'ho spiegato anche per Xbox One, per gli utenti di Xbox One visto che non ci aveva ancora pensato nessuno. Detto questo un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti.